a tutti in questo nuovo video tutorial mostrò come realizzare questa simpaticissima giacchetta che io ho deciso di chiamare giacchetta van gogh per poterla realizzare ho utilizzato il nuovo filato della mistrico filati che si chiama van gogh batik e che ho trovato stupendo è 100 per ogni gomitolo fibra ogni gomitolo grammi misura 400 metri il colore che ho scelto io è questo che va con il panna il grigio quasi poi a un verde non so se definirlo proprio un verde o comunque un grigio quasi tendente al verde il colore quindi allo 01 per poter realizzare la giacchetta che è una taglia s io ho utilizzato due gomitoli lavorando con i ferri del 5,5 vi dico già che se siete una taglia s dovete andare a prendere tre gomitoli se volete fare le maniche lunghe se siete una taglia m vanno bene tre gomitoli se siete una taglia l vi occorrono quattro gomitoli la lavorazione come sempre scusate in descrizione vi lascerò il link al sito incintando con i filati da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori e ce ne sono uno più bello dell'altro ce uno che è un po' un tramonto eh, c'è un altro con le tonalità del blu eh, quindi veramente vi potete sbizzarrire a fare questa giacchetta nel colore che più preferite sono tutti comunque colori sfumati per quanto riguarda la lavorazione è semplice è una lavorazione forata che io trovo veramente molto carina e che si realizza ripetendo sempre quattro giri quindi anche molto semplice da ricordare e da poter realizzare per fare la, la vostra giacchetta mi raccomando andate a fare prima un campione questo lo dico anche durante il video tutorial per capire bene quante maglie dovete montare per ottenere la taglia che vi serve quindi andate a fare un campione e poi potete iniziare a montare le maglie che vi servono i pezzi da realizzare sono 5, quello dietro, le due parti avanti e le maniche e poi si aggiunge un altro pezzo con un altro tipo di lavorazione che serve per definire quindi il collo e anche fermare la giacchetta, una cosa molto sfiziosa dove ho messo più punti, più, um, più maglie è la parte dietro mentre anche per le maniche sono andata a montare qualche motivo in più rispetto alle, maglie, alle uh, due parti qui davanti perché non volevo che le maniche mi stringessero, vedete molto larga perché io intendo indossare questa giacchetta soprattutto durante il periodo Um, adesso quando fa più freddo la sera nell'autunno quando si indossano dei vestiti con delle maniche un po leggere quindi se ha bisogno qualcosa di protegge soprattutto le spalle quindi per questo ho deciso anche di fare le maniche a tre quarti e di farle larghe vedete montare da sotto da poter mettere delle maniche sempre un po larghe ma più leggere, tipo eh, come sono, sono andate di moda fino all'anno scorso poi come vi ho detto alla fine si va a fare questa striscia e io qui ho lavorato col punto grana di riso per poter realizzare questa lunga striscia che va poi cucita e tutta intorno allo scollo e fare poi il fiocco, io l'ho fatta corta perché voglio solo tenere chiuso così, non mi va di fare il fiocco però voi potete fare la striscia anche più lunga in modo tale da poter fare proprio un fiocco potete farla anche più stretta come più vi aggrada o anche più larga io ho fatto una via di mezzo Detto ciò, spero che anche questa giacchetta ai ferri, visto che tanti di voi mi chiedono sempre dei progetti ai ferri e sto cercando un po' di riabituarmi a usarli, ma non è semplicissimo. Comunque adoro l'uncinetto e ho anche la difficoltà che quando lavoro ai ferri dopo un po' mi parte un dolore assurdo dietro le... soprattutto dietro questo braccio, quindi preferisco andare comunque a fare più video di... Um...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 Per realizzare la nostra giacca che vedete ancora in fase di lavorazione mi manca da fare una lunga striscia per poter cucire eh, la, per poter legare il cardigan ma poi durante il video vi spiegherò meglio comunque per poter andare a realizzare io utilizzerò il filato van gogh batik che è il nuovo filato della mistrico filati un 100 micofibra con queste sfumature veramente bellissime eh, e eh, lavorerò con i ferri a maglia del 5,5 mi raccomando eh, prima di andare a fare la lavorazione fatevi un piccolo campione che vi permetta di poter avere la misurazione uh, che vi consente poi di andare a capire quante maglie andare a montare sia per fare le tre parti quindi la parte dietro le due parti avanti sia per poter fare le maniche io vi dico già che per la parte dietro ho montato 69 catenelle quindi un multiplo di eh, la, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 6 con 3 eh, maglie ehm, che servono per avere l'inizio con alla fine quindi un multiplo di 6 a cui poi alla fine dovete aggiungere 3 maglie per la parte dietro, io ho montato 69 maglie. Per la parte avanti, per le due parti avanti, ho montato um, 45 maglie. Scusate, non mi ricordavo più: 45 maglie, quindi sia da questa parte che da quest'altra parte: 45 maglie, quindi sempre un multiplo di 6 più 3. Mentre per la parte delle maniche, sono andata a realizzare 57 maglie sia per questa manica per quest'altra manica poi durante il video vi dirò anche quanto ho lavorato il mio motivo in altezza per poter arrivare all'altezza desiderata detto ciò come vi ho detto io lavorerò con i ferri del numero 5,5 ho montato qui un piccolo campione che vi faccio vedere in modo tale da farvi vedere come andare a realizzare il nostro motivo partiamo quindi col primo giro vado a fare una maglia a rovescio Seconda maglia a diritto, terza maglia a rovescio e adesso andiamo a fare tre maglie a diritto, una, due e tre. E ricominciamo da capo. Queste sono le sei maglie che dovremmo andare a ripetere quindi per tutto il nostro primo giro. Quindi vado a fare una maglia a rovescio, una maglia diritto, una maglia a rovescio, 3 maglie a diritto. Quindi una, due e tre ripetiamo un'ultima volta l'ultima volta per quanto riguarda il mio campione andiamo a fare una maglia a rovescio una maglia a diritto una maglia a rovescio 3 maglie a diritto quindi una due e tre quindi queste sono le sei maglie che vanno sempre lavorate per tutto il ferro. Mi raccomando se vi è più facile scrivetevi su un foglio i giri. Sono soltanto quattro giri ma se vi risulta più facile andate a scrivere così ve le ricordate. Terminiamo il giro andando a fare una maglia a rovescio, una maglia diritto, una maglia a rovescio. Abbiamo terminato così il nostro primo giro. Secondo giro andiamo a lavorare le maglie così come si trovano, quindi prima maglia a diritto, seconda maglia a rovescio, prima maglia a diritto, tre maglie a rovescio, quindi una, due e tre. E si ricomincia, quindi una maglia a diritto una maglia a rovescio una maglia a diritto tre maglie a rovescio una due e 3 questi sono le maglie che andremo a rifare per tutto il secondo giro quindi ancora una maglia a diritto una maglia a rovescio una maglia a diritto Maglia rovescio: una, due, tre. Terminiamo il secondo ferro andando a fare una maglia a diritto, una maglia a rovescio, una maglia a diritto. Abbiamo terminato così anche il nostro secondo giro. E adesso andiamo a fare il terzo giro e non a fare Prima maglia a rovescio, seconda maglia a diritto, terza maglia rovescio, un gettato e andiamo a prendere tre maglie e le lavoriamo insieme a diritto. Quindi vedete, vado a prendere tre maglie e lavoro insieme a diritto adesso devo fare un gettato ma non lo vado a fare come ho fatto prima in questa maniera ma la faccio al rovescio perché la prossima maglia che devo andare a fare è una maglia al rovescio se la faccio così non mi trovo poi andare a fare la maglia al rovescio perché ho il filo dietro mentre devo avere il filo davanti quindi vado a fare il gettato facendo il giro al contrario e si ricomincia da capo una maglia al rovescio una maglia a diritto una maglia al rovescio gettato normale e andiamo a prendere 3 maglie e le lavoriamo insieme a diritto facciamo il nostro gettato al contrario quindi ci portiamo il filo sulla davanti e facciamo un girotone al ferro e ricominciamo una maglia al rovescio una maglia a diritto una maglia al rovescio gettato normale e andiamo a prendere tre maglie e lavoriamo insieme a diritto mi porto il filo sul davanti e vado a fare il mio gettato, e questo è quello che faremo per tutto il terzo giro terminiamo il giro andando a fare una maglia a rovescio una maglia a diritto una maglia a rovescio abbiamo terminato così anche il nostro terzo giro e andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro e andiamo a lavorare le maglie così come si presentano una maglia a diritto una maglia a rovescio una maglia a diritto i rovesci i gettati vanno lavorati sempre a rovescio quindi ho un gettato lo lavoro a rovescio maglia successiva la lavoro a rovescio il gettato lo vado a lavorare sempre a rovescio e si ricomincia. Una maglia a diritto, una maglia a rovescio, una maglia a diritto, gettato lo lavoriamo a rovescio, maglia a rovescio, secondo gettato a rovescio e ricominciamo una maglia a diritto una maglia al rovescio una maglia a diritto gettato al rovescio maglia successiva a rovescio gettato al rovescio questo è quello che bisogna fare per tutto il secondo il quarto giro andiamo a terminare il quarto giro andando a fare una maglia al diritto una maglia a rovescio e di nuovo una maglia diritto quindi questi sono i quattro giri che andremo a fare e questa è la lavorazione che ne verrà fuori questa è la parte diritta dove vedete abbiamo le nostre i nostri fuori la striscia questa è la parte al rovescio Continuate quindi, mettete le, ma le maglie che vi servono per arrivare alla larghezza desiderata, mi raccomando a seconda che avete il seno o i fianchi più larghi andate a, a misurare eh, le maglie da mettere sulla cosa che avete più larga. Um, io adesso eh, continuerò all'ottimo a lavorare il mio eh, cardigan e mm, vi dirò poi naturalmente di nuovo tutto quanto quanto ho fatto i motivi uh, vi per poter fare uh, il nostro cardigan appunto. Per poter fare la nostra striscia che deve andare attorno a tutto il cardigan io ho montato 11 maglie che andremo a lavorare nel punto grana di riso che vi mostro come si fa. Andiamo a fare primo ferro, una maglia a diritto, una maglia al rovescio e si ricomincia una maglia a diritto una maglia a rovescio una maglia a diritto una maglia a rovescio e di nuovo una maglia a diritto una maglia a rovescio una maglia a diritto una maglia a rovescio e terminiamo andando a fare una maglia a diritto naturalmente voi la volete fare più larga non ce n'è bisogno ma volendo la volete fare più larga andate a mettere sempre eh, due maglie in più quindi un multiplo di due quindi 11 naturalmente poi non abbiamo la maglia che ci serve per avere inizio uguale alla fine quindi 11 eh, se volete mettere 11 ne mettete 13 15 se ne volete mettere di meno ne mettete 9 ma non andate a fare né troppo larga né troppo stretta perché altrimenti poi il cardigan comunque non riuscite a legarlo bene quindi adesso andiamo a fare il secondo giro E andiamo a lavorare le maglie al contrario cioè qui le abbiamo la rovescio io la lavoro a diritto o la maglia a diritto la lavoro lavora rovescio quindi ripetiamo maglia a diritto maglia a rovescio maglia a diritto maglia a rovescio maglia diritto maglia rovescio maglia diritto maglia rovescio e terminiamo la maglia a diritto alla fine è il giro che viene sempre ripetuto quindi adesso mi giro con i ferri e di nuovo maglia diritto maglia rovescio maglia diritto e maglia rovescio quindi continuo a fare sempre questo giro per tutta la lunghezza desiderata io vi dirò alla fine quanto è venuta lunga tenete presente che poi la dobbiamo cucire attorno allo scolo e deve scendere abbastanza da poter fare un fiocco e legare quindi il nostro cardigan sul davanti quindi secondo me almeno sui 100 cm deve venire lunga io comunque man mano che la vado a fare controllerò e vi dirò alla fine quanto l'ho fatta lunga allora ho finito i tre pezzi per la parte dietro ho montato 69 catenelle quindi un multiplo di 6 più 3 catenelle per le due parti avanti ho montato un multiplo montato 45 catenelle sia da questo lato che da quest'altro lato io ho lavorato in motivo per 30 volte quindi ho ripetuto i quattro giri per 30 volte e naturalmente sono andata poi a chiudere le maglie dopo che ho terminato il quarto giro adesso andrò a cucire un po le spalle e qui di lato per lasciare aperte gli scalfi allora sono andata a cucire la parte dietro con le due parti avanti e ho cucito per circa 7 cm, in modo da lasciare uno scalfo bello ampio per ehm, lo, il collo perché voglio poi rifinire con un bordino per quanto riguarda invece qui sono andata a cucire eh, lasciando tipo libero 16 centimetri però non sono sicura della larghezza perché devo andare comunque a cucire la manica adesso andrò a fare la manica poi vedrò se devo scucire un po o cucire un po a seconda di quanto voglio fare la la mia manica ho realizzato la prima manica ho deciso di non fare delle maniche lunghe ma le maniche a tre quarti e che mi arriva al gomito ho montato 57 catenelle quindi un multiplo di 54 più 3 catenelle che servono sempre per avere l'inizio uguale alla fine e ho ripetuto il motivo per 15 centimetri adesso farò un'altra manica uguale poi le andrò a cucire insieme ricordate che quando andate a cucire dovete cucire facendo in modo Prendo la maglia così vi faccio vedere Che il centro Chiudete la maglia a metà il centro vada a cuscita all'altezza delle spalle Così vi sarà più facile andare a cucire le maniche alle vostre alla parte dietro la parte avanti Fermate con degli spilli, oppure imbastite come vi trovate meglio e poi andate a cucire allora io ho finito di cucire anche le maniche alla mia giacca quindi vedete le cuciture laterali la cucitura della manica anche da quest'altra parte cucita manica spalle la parte laterale adesso devo soltanto andare a fare una lunga striscia vi mostrò come farla per poterla cucire poi intorno allo scollo qui e farla scendere in modo tale da fare il fiocco e poter fermare così la nostra giacca perché io non ho intenzione di usare i bottoni quindi adesso che ho cucito anche le mie maniche vi faccio vedere come andare a fare appunto questa lunga striscia che poi naturalmente vi dirò quanto è venuta lunga per poter legare il nostro cardigan ho terminato la mia striscia che è di 120 cm e adesso andrò a cucirla intorno allo scalfo stando allo scolo, stando attenta che la parte che scende da entrambi i lati sia degli stessi centimetri.